Siamo qui col dottor eh, Fluvio Bonelli, medico, specialista in psichiatria. Dottor Bonelli, qual è la sua esperienza professionale nell'ambito della salute mentale delle persone migranti? È una domanda immensa. <coughs> e io parto come psichiatra, nel senso che ho, ho, ho, ho lavorato, sono un medico psichiatra, ho lavorato per 30, 30 anni nei servizi psichiatrici pubblici, fino al gennaio 2008 quando sono andato in pensione. Eh, quindi tutta la mia, la mia formazione era soprattutto era una formazione da psichiatra, da psichiatra per pazienti italiani autoctoni. Di migranti se ne incontravano pochi e tanto meno nei, nei, nei, nei servizi pubblici perché l'accesso non era... <coughs> non era così, così facile perché, e perché loro come anche adesso non si sognavano neanche di andare di rivolgersi a un servizio pubblico. Poi sono andato in pensione nel gennaio del 2008 e prima ho fatto un po' di... pensavo di stare lì senza fare niente, poi invece non ci sono riuscito, sono andato a... ho cominciato a frequentare come volontario ehm, la pastorale Migranti di Torino e allora c'era Freddo Olivero. E, e, e loro si occupavano di, di, di, già di, di, di migranti con problemi di tipo psicologico e non tanto psichiatra, diciamo, qui, qui sarebbe da distinguere tra psicologico e psichiatra, comunque meno gravi. Con l'arrivo mio di altri colleghi che avevano un percorso psichiatrico importante, il discorso è, è esploso: nel senso che abbiamo allargato molto la. la la disponibilità, l'apertura, la capacità o la presunzione di affrontare problemi di tipo psichiatrico anche, anche più grave e questo ha, ha superato rapida, rapidamente quelli che erano gli standard e le possibilità della pastorale migranti, che era allora in via Riberi e quindi siamo usciti da quel tipo di esperienza alcuni di noi hanno continuato un po' proprio volontaristicamente e poi siamo riusciti ad avere questa sede, ma noi, il centro migranti Marco Cavallo, facciamo parte della cooperativa Pietra Alta Servizi, che fa parte del più vasto indotto della, della, della Valdocco. Quanti migranti ha visto, grosso modo? Riesce a darci un ordine di grandezza? 870, più o meno. e Non tutti io. io, io ne ho visti 300 qualcuno. Quali sono, secondo la sua esperienza, gli aspetti che in qualche modo influiscono sulla salute mentale delle persone migranti giunte in Italia? È un'altra domanda senza... enorme, Tut... intanto tutte, sono tutte le stesse cose che in gran parte che influiscono sulla salute mentale anche degli italiani e di tutta la gente del mondo, non è che non dobbiamo pensare che il migrante appartenga a una specie umana differente, insomma, a tutti i problemi, e le necessità, deve rispondere a tutte le domande le quali deve rispondere l'italiano, come il giapponese, come il tibetano, come tutti, gli, -tutti quelli che fanno parte di, di Homo sapiens. Che quindi sono i bisogni fondamentali, eh, voglio dire, avere da mangiare, avere da coprirsi. Eh, avere un tetto sotto cui, sotto cui stare, avere delle relazioni umane mh, a, a, almeno sufficienti, avere una certa autonomia su cui far conto, quindi ci vogliono un lavoro, ci vogliono... i problemi che, che sono gli stessi problemi secondo me degli, degli italiani. La differenza qual è? La differenza è che gli italiani stanno in Italia, eh, anche se gli italiani sanno, sanno bene, almeno nella, nella nostra memoria storica, il discorso della migrazione è stato un discorso imponente, perché io, se non sbaglio in 150 anni 20 milioni di italiani sono emigrati all'estero e lì abbiamo fatto proprio l'esperienza che fanno i migranti che vengono adesso da noi, con la differenza che forse noi andavamo in un mercato del lavoro che tirava di più nel senso che c'era più richiesta di lavoro, sia specializzato, sia, sia in manodopera di base e a seconda di questo si andava un po' più nell'America nell del Nord, o un po' più nell'America del Sud. Parliamo di, delle due principali rotte migratorie di arrivo in Europa, quindi la rotta balcanica e la rotta libica che per le persone di origine subsahariana passa per il Niger, con tutto quello che ne implica. Passa anche poi per la Spagna, se non sono dei canali minori. Ecco, come influ può influire il viaggio sulla salute mentale o comunque sul, sulla tranquillità psicologica di queste persone? È disastroso, secondo me, in maniere un po' differenti, ma il viaggio la rotta mediterranea eh, che tanto tempo, e adesso, adesso forse un po' meno ma ancora, comunque per tanto tempo aveva come tappa fissa la Libia e ha diversi, di, di, diversi passaggi da quello che mi risulta che sono devastanti. Già per esempio c'è il deserto del Niger dove, dove i racconti che ci fanno, io non sono mai stato, ma i racconti che ci fanno i migranti sono di pick up, pick up come si chiamano questi camion, sono ammassati che vanno velocissimi perché hanno paura di essere fermati dai predoni con la gente che, che salta fuori dal camion ogni tanto perché non, ries, perché non riesce a stare attaccato e con i, i morti. Che, le ossa dei morti accumulate nel, nel deserto. Quindi già... Poi si arriva in Libia e c'è tutta una serie di traffici di passaggi di confine, di compravendita fra le persone, schiavizzazione. Sebbene fino a un certo punto mi dicevano eh, io quando andavo sotto un paio di anni a, a vedere delle persone, a seguire delle persone che stavano al, al centro occupato del MOI, e fino a un certo punto c'era una, una. loro andavano volentieri in Libia, nonostante che non fosse comunque una situazione tenera, però andavano volentieri perché in Libia tutto sommato erano abbastanza sicuri e lavoravano. Poi da un certo punto in avanti invece è diventato un disastro perché la Libia è diventata carcerazione è diventato tortura, è diventato minaccia, violenza, violenza fisica, uccisioni, ricatti incredibili, attaccati alla gente che ti racconta che erano attaccati con una mano, li, li fissavano a una grata di metallo e con l'altra gli davano la scossa elettrica, diverse, diverse sedute di scossa elettrica al telefono in maniera che i familiari rimasti nel paese li sentissero lamentarsi perché il problema principale era quello di estorcere del denaro dalle famiglie di partenza. E poi anche un, un, un utilizzo piuttosto massiccio di, di, di, di lavoro eh, praticamente non retribuito, li venivano, venivano, a, prendere, li venivano a prendere col, col, col camion un mattino e li portavano a lavorare, li riportavano lì, non, non lo dicono carceri, ma non sembrano dei carceri, dei grandi, grandi casi, casoni, caseggiati, chiusi, dove non potevano uscire. E poi finiva questa cosa, se uno sopravviveva, finiva con, con il caricamento su questi la palapa, che sono questi gommoni eh, dove poi smette la, abbastanza la violenza così diretta, ma c'è il rischio di annegare. E di morire in mare con, con, con dei carichi che sono dieci volte superiori a quelli alle portate consentite e poi si arriva in Europa. Veniamo all'Istituto del Trattenimento ai Fini di Rimpatrio e quindi al CPR eh. di cui immagino lei abbia contezza. Eh, come può influire un trattenimento a tutti gli effetti, una privazione di libertà, semplicemente sulla base di un illecito amministrativo e per come viene portato avanti questo, questo Istituto del trattenimento, quindi per la condizione che c'è nei CPR, che tipo di implicazione psicologica può avere sulle persone migranti? Allora, io non, non ho contezza diretta del CPR, perché non, non ho lavorato nel, nel, nel CPR, ce cioè l'ho in diretta attraverso cose che mi vengono raccontate da qualche migrante. E poi come si può fare un ragionamento su quello che sono i, i dispositivi generali di, di tutte le forme di reclusione. Quella, è, come altre, è, è, è, è ben inquadrabile come istituzione totale, insomma, come, come un luogo dove tu passi tutta la giornata e sei completamente tagliato fuori dal, dal, dal resto del mondo. Ci sono tante... Eh, di, diversi aspetti. Uno intanto in questo caso è l'aspetto di, di essere recluso, di essere imprigionato, di avere grossa difficoltà eh, quantomeno nel, nel comunicare con, con l'esterno, di sentirsi probabilmente anche piuttosto poco ascoltato e, e, e poco seguito e, po e poco curato. Se uno ha dei problemi, diversi riferiscono che non, non, non hanno trovato una grande assistenza per i problemi, che è un problema che, che, che sappiamo e su cui lo stesso Ordine dei Medici di Torino si sta molto eh, dando da fare per cercare di appoggiare la, la, la, le strutture che gestiscono il CPR in modo da, da poter garantire un, un, delle, delle forme di assistenza eh, sufficienti. Quindi c'è il problema della violenza, c'è il problema della, della reclusione, c'è il problema della, della perdita di speranza, nel senso che, e questo eh, secondo me, segnala la, la, la fine di, di, di, di, di un progetto migratorio. Eh, questi ragazzi o ragazze partono dalla, da, dai loro paesi, eh, sovente hanno alle spalle dei sacrifici non, non, non indifferenti fatti dalle famiglie. Eh, arrivano con, una, con una, mh, una, una specie di mission né, che è quella di dover riuscire a realizzare, eh, de, de, raggiungere degli obiettivi, a, a sistemarsi, a, a, a costruire una base economica per poi poter aiutare le famiglie che sono rimaste giù. Io vedo che ne, ne parte del, del problema del carico, diciamo, psicologico Che hanno queste persone è, è, è data dall'aspettativa delle, delle, delle famiglie che sono rimaste giù, dal timore di deluderli, dal fatto che loro non capiscono quali sono le difficoltà che si vivono qua perché vedono, immaginano che l'Europa sia ben più facile di, di, di, di, di quanto possa essere eh, invece in realtà. Loro quasi mai, quasi nessuno riesce a raccontare ai familiari quelle che sono le difficoltà che incontrano qua perché si vergognano di non riuscire a realizzare, a realizzare queste, queste aspettative che, a cui miravano. Ma poi, e questo però è un discorso che vale per tutti gli uomini in genere, se tu non hai un futuro la tua esperienza del tempo si arresta, è e, e, e, e il corrispettivo di quella che da, da, da un punto di vista clinico si chiama depressione vivi soltanto più nel passato o nel presente, il tuo tempo non scorre più, non c'è più vital, la novità, la, la, la spinta a, a vivere, non, non c'è più il progetto. No? Eh, guarda, sì. La parola progetto eh, significa gettarsi avanti, se tu dalla parola progetto togli pro, cioè solo più ti, ti getti solo più e, e, e basta. Veniamo a un fatto di cronaca recente che è il, il suicidio di Mussabalde all'interno del CPR di Torino. Mussabalde viene brutalmente picchiato a Ventimiglia, viene eh, il, il 9 di questo mese, eh, il 10 per farla breve finisce in CPR um, e il, il 23 si suicida. Secondo lei, cosa, cosa può aver vissuto Mussa per perdere completamente la spinta a vivere? Eh, domanda difficile a cui, a cui rispondere, come è difficile il, tutta la tematica del, del suicidio. Eh, non, io non sono così sicuro che il suicidio sia... Anzi, penso che il suicidio non sia automaticamente un disturbo mentale. Penso che il suicidio sia una forma di, sovente di, di scelta. Insomma. Si dice che non è possibile scegliere di morire perché nessuno di noi ha l'esperienza di essere già morto e quindi non sappiamo che cosa ci aspetti eh, da, da morto. Si dice che si, che, che, che si ha un profondo desiderio di smettere di vivere in quel certo modo in cui si sta vivendo. E il suicidio è fondamentalmente la perdita della speranza la perdita della, della cosiddetta presenza di cui, di, di cui parlava De Martino nei suoi, nei, nei suoi, nei suoi grandi studi antropologici e, e anche di forte contenuto psichiatrico non c'è più una, una spinta a vivere perché non c'è più la speranza, non c'è più il domani tu sei implodi all'interno di, di, di, di, di, di, di un Ike Nunc, di un oggi, di un momento che non cammina più, che non si sposta. Cosa, non c'è neanche motivo, di non c'è più motivo, di, ma nemmeno di alzarsi da una sedia. Anche per fare i gesti più semplici, per alzarsi dal letto al mattino, per lavarsi i denti, per uscire ad andare a lavorare, bisogna avere un progetto, anche se non è eh, espresso e raccontato, ma se no... Non cessa lo scopo di, di muoversi. Quanti depressi abbiamo visto tanti anni fa quando le forme di, di depressione erano molto più conclamate eh, perché non, non, non c'era così tanto l'ausilio dei, dei, dei farmaci antidepressivi. La gente, la gente depressa, delle, delle profonde depressioni, non si alzava dal letto, non mangiava, non, non si accudiva, non, non aveva nessun interesse compreso. Che raccontavano. Con con dolore di non avere neanche più il sentimento del voler bene alle persone intorno, del, dell'interesse per me, di essere morti. Mi dicevano, mi, mi ricordo una, una, una paziente italiana che mi diceva, dottore, sono mappino, una, una persona morta. Sono mappino, una cosa morta. Cosa vuole che mangi? Cosa vuole che faccia? Cioè, Quindi, sono, sono solo più una persona morta? Sono solo più una persona, sì. Traduzione diretta. Sono solo più una persona... Io ho lavorato molto con, con eh, fuori Torino, sempre nelle province, usando molto il dialetto come, come, come modo di comunicazione, perché già l'italiano era una lingua che teneva distanti, insomma, quindi il dialetto invece ti permetteva di comunicare, Il problema per cui noi oggi usiamo moltissimi mediatori interculturali, perché sennò no, non è solo un problema di, di, di, di interpretariato. Comunque la mancanza, la disperazione, la, la eh, disperazione vuol dire la mancanza di speranza, per la perdita della speranza, tu non, non speri più in niente e non, non ha più senso esistere. E pare tra l'altro da quel poco che ho letto, tanto ho visto i filmati di quel picchiaggio, che è una cosa selvaggia di quella aggressione, eh, salvaggia per il modo, avesse pure cercato di, di, di rubare un cellulare, come si dice, ma non credo che quello sia il modo di reagire ad una situazione in nessuna parte del pianeta, secondo me. Stupisce forse anche un po' che queste persone... Lui, lui può aver anche provato secondo me un, pro, un senso di, di profonda ingiustizia considerando che lui è stato recluso e, e, e questi tre sono, arresti, sono, sono indagati a piede libero, insomma, sono denunciati a piede libero. Non so bene i termini, non mi posso esprimere in questi termini, però mi sembra che sia una, una discreta sproporzione. E poi la... Da quello che ho letto un po', non conosco benissimo tutto il particolare, però sembra che lui, mentre tempo prima era descritto come un ragazzo attivo, volenteroso, pieno di iniziative, che collaborava, che si inseriva socialmente volentieri, poi piano piano si era spento, anche per un altro tipo di problema, che secondo me aggrava molto la questione, e che sono i tempi geologici. Con i quali eh, si risponde al, alle, alle, alle attese di, come si, di, di decisioni. Che siano poi positive o negative, eh, questo è un, è un conto, ma che delle persone eh, abbiano la data della commissione, oggi la data della commissione territoriale nel 2025 è un fatto che secondo me è un invito alla, alla destrutturazione della persona. Come fai a, perché resti per quattro anni in uno stato di sospensione nel quale tu non puoi neanche pensare a un progetto, ma è inutile che ti. Intanto le tue stesse possibilità di lavoro sono, sono, sono molto ridotte, perché molti, nonostante che, che si abbia diritto a lavorare, ma, ma, ma molte aziende non ti danno lavoro se tu non hai un permesso stabile. E e poi cioè, resti comunque sospeso in, in un limbo che, che, che non ti permette di, di ragionare, di pensare, di costruire, di, di progettare come tutte, le, come tutte le persone del mondo hanno bisogno di fare perché non c'è, non ci può essere salute mentale se non c'è un, un, un sufficiente livello di eh, sussistenza, di, di, di, di, di autonomia, di, di dignità della vita ASGI, che è l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, denuncia che da marzo 2020 a febbraio 2021 all'interno del CPR non, ci, non sarebbe stata garantita l'assistenza psichiatrica. Come valuta questo aspetto? Di nuovo io non ho, non ho riscontri diretti su questo, però uh, so che l'Ordine dei Medici si, di, di Torino si è dato molto da fare, ma non solo per garantire un'assistenza psichiatrica, ma c'è un problema di garantire un'assistenza sanitaria a, a, a, a tanti livelli, non solo a quello, a quello, a quello psichiatrico. In particolare eh, gli aspetti psichiatrici e psicologici necessitano, eh, secondo me, di una, di, una, di una particolare attenzione e, e, e di, di, un, di, di una particolare capacità di ascolto, di osservazione attenta e di vigilanza sul, sul, sulle condizioni eh, delle persone. Per cui intanto, secondo me, io credo che... Ma nella missione a un CPR, ma nella missione a un carcere, nella missione a un qualunque tipo di struttura dove una persona debba restare per molto tempo dovrebbe essere preliminare una attenta valutazione delle condizioni di salute generali, comprese quelle psicologiche e psichiatriche. Io, quando lavoravo ancora nel servizio pubblico, ho fatto di, di, diversi interventi, e valutazioni, visite a persone che erano carcerate, allora c'era il carcere delle nuove, e eh, mi ricordo che c'erano diverse diverse situazioni di persone che non erano proprio in grado di stare all'interno di uno. Ma non perché, perché li picchiassero o li torturassero, ma proprio per lo stato di, di, di reclusione, di privazione dello, dello, dello spazio. C'è gente che soffre di, di, di, di claustrofobia, c'è gente che, che, che, che, che ha paura del buio, c'è gente che ha paura della, della presenza degli altri, c'è gente che ha bisogno di, di, di, di avere contatti, di, di, di, di, di, di comunicare. Lì c'è anche la differenza linguistica, sono tutta una serie di problemi. Credo che a maggior ragione, eh, se le garanzie, le necessità di legge, quello che so, richiedono che tu sia particolarmente isolato dai contesti circostanti, allora a maggior ragione bisogna che ci sia una valutazione attenta che, dis che, che, che distingua da caso a caso e che possa essere eh, capace anche di decidere se una persona è in qualche modo compatibile con, con, con quel tipo di collocazione oppure se non lo è, ammesso che esistono persone che sono compatibili, perché <coughs> non è detto...